sette esercizi assegnati da risolvere in autonomia e nei capitoli successivi di questo video anche la loro risoluzione. In descrizione trovate invece eh, su Tinkercad per farli in autonomia ed eseguirli in autonomia su Tinkercad. Ma vediamo un po' di che cosa si tratta. Esercizio 1. Quindi per i primi 250 millisecondi il primo led sta acceso e il secondo spento. Poi si accende anche il secondo dopo 250 millisecondi, e ancora per 250 millisecondi entrambi stanno accesi. Per poi alla fine spengersi entrambi per 500 millisecondi e ripartire in loop infinito. Il secondo esercizio ha sostanzialmente la stessa logica, eh, cambiano sostanzialmente i dati, eh, come potete leggere dal testo dell'esercizio stesso. Mentre invece il terzo esercizio comincia già ad essere più interessante. Si tratta di far lampeggiare un LED in codice Morse. Nella soluzione vi consiglio veramente di vederla perché affronteremo la questione con un punto di vista un po' nuovo. È forse l'esercizio che è più lungo nel vedere la correzione ma ha delle particolarità. Vi consiglio veramente di vederla. L'esercizio invece 4 consiste nel far lampeggiare due volte un LED e poi farlo lampeggiare con, con un'altra eh, frequenza e questa volta qui in loop. La cosa importante è eh, che il codice, quando è inserito in void setup, viene eseguito una sola volta e poi è il codice inserito in loop che comincia a ciclare all'infinito. Nell'esercizio numero 5 invece si deve far sì che un LED si accenda sia con un pulsante che con un altro, ma però che non si accenda se li premo contemporaneamente, cioè ovvero quello che sarebbe un po' la funzione di XOR, ovvero Exclusive OR, perché è un pochino più maschina del settore in logica booleana. XOR che quindi vuol dire sì, se premo il primo pulsante si accende, se non premo niente sta tutto spento, se premo il secondo pulsante si accende, ma nel momento in cui io vado a premere contemporaneamente due pulsanti non si accende più niente. Esercizio non banale che comporta l'utilizzo di eh, interruttori su TinkerCAD. Nell'esercizio 6 invece si fa restare acceso un LED per due secondi e poi si parte lampeggiando eh, con un lampeggio molto veloce e andare via via nel tempo a farlo sempre più lungo aumentandolo di 10 millisecondi fino ad avere un periodo indefinitamente lungo. L'unica cosa da ricordare è che un lampeggio di 20 comporta un'accensione da 10 millisecondi e uno spegnimento da 10 millisecondi e che quindi un aumento di 10 al secondo ciclo avremo 15 acceso, 15 millisecondi acceso e 15 millisecondi spento. Nell'esercizio numero 7 invece Andiamo a usare due interruttori o pulsanti che si voglia. Sempre interruttori su Tinkercad, di questo si tratta. Bisogna usare gli interruttori necessariamente su Tinkercad, mentre se abbiamo la piattaforma fisica vanno benissimo anche i pulsanti. Di cosa si tratta? Due interruttori, se entrambi sono accesi, accendono un LED. Se invece è acceso uno solo dei due, non si accende assolutamente niente. Se eh, nessuno dei due è in posizione di ON chiaramente sta tutto spento. Quindi questa sarebbe una logica AND e cerchiamo un po' la funzione che ci serve. Vi consiglio di andare a vedere su Arduino Reference cercando eh, nella sezione Boolean Operators e di andare a trovare proprio l'operazione booleana di AND. Benissimo. E adesso la soluzione. Soluzione del primo, vediamo un po' questa è la base standard che è già messa con due resistenze in pull down poi abbiamo i due led che sono già collegati al pin rispettivamente 10 per il led 1 e 7 per il secondo led e poi abbiamo i pin button d'ingresso che è il primo bottone quindi vediamo che è sul pin 12 e il secondo bottone su 8 avendo entrambi la resistenza in pull down a pulsante non premuto avranno un'uscita pari esattamente a zero. Vediamo un po', parte di void setup, dichiariamo già per tutti gli output, dove sono i pin in output e dove sono i pin in input, e andiamo adesso, entriamo nel vivo e andiamo quindi nel loop a fare questa, questa cosa qui, eventualmente aggiungendo dei define per definire i tempi. Ad esempio il primo tempo, hashtag define... <coughs> Time, lo chiamerei time 1 2.50 poi sempre un time 2 quindi quello del secondo intervallo e poi un time 3 anche quindi time 1 2.50 time 2 2.50 time 3 500 partiamo quindi e diamo <coughs> un uh, Digital Write. Benissimo. Cosa si fa? LED 1, quindi pin LED 1 e lo si mette acceso e anche il secondo e lo si mette spento poi che cosa si farà? si aspetterà il tempo 1 e poi si ripartirà si ripartirà e si scriverà pin led 1 sempre a 1 e pin led 2 anche questo adesso sarà acceso pin led 2 qui non l'avevo cambiato Ecco. Si possono saltare righe, per quanto riguarda la compilazione a lui non importa assolutamente niente, così forse lo rendiamo un pochino più leggibile nelle sue fasi. Scriviamo l'ultima, chiaramente qui aspettiamo il time 2 e qui il time 3. Quindi acceso spento, seconda fase acceso acceso, terza fase spento. Spento, andiamo a simularlo. Ecco qua, come una specie di onda. Adesso è facilmente, se uno lo vuole rallentare, è veramente facile qui, basta andare a mettere qui 500 e 500 e magari 1000 e può essere assolutamente modificato come lunghezza nel tempo si potrebbe anche prevedere un'altra piccola modifica ovvero qui cominciamo con pin led 1 e pin led 0 e subito dopo che cosa succede? andiamo a mettere il pin led che non cambia il primo e il secondo invece cambia quindi il primo potevamo anche non scriverlo quindi lo mettiamo come un commento e andiamo a vedere poi sotto che cosa succede a questo punto qui cambia Uh, ma solamente il primo mentre invece già cambiano entrambi perché da entrambi accessi diventano entrambi spenti quindi queste due righe qui serviranno per forza entrambe mentre ritornando qua dal, dal loop no? si, dalla fine si ritorna all'inizio quindi il pin led 2 non è cambiato e quindi questo potrebbe anche non essere scritto perché ha una ripetizione non è che cambia tanto eh, però in questo modo qui è per comprendere un po' come funzionano i codici anche in questo modo si rispetta assolutamente la, la cosa passiamo quindi all'esercizio 2 essendo molto simile ci copiamo il codice e lo andiamo a incollare qua quindi CTRL A per selezionare tutto, CTRL V e semplicemente andiamo a modificare un po' gli intervalli quindi avremo qui 500 qui 1000 e qui 200 e Define per quanto riguarda i led non cambiano assolutamente, mentre invece qui cambia questo. Eh, prima riga, pin led 1 on e pin led 2 off. Poi seconda riga, pin led 1 off e pin led 2 on. E terza riga, quindi terza fase, entrambi spenti. Quindi primo on, secondo on e terzo, tutti e due spenti. Verifichiamo che effettivamente funzioni. Eccolo qua. Come prima si può razionalizzare il codice o no? Vediamo un po' la prima riga, pin led 1 e 0, cambiano tutti e due quindi qui non si può commentare niente. Poi, dopo da qui, il primo non è cambiato, quindi potrebbe essere tranquillamente commentato. E poi da questa riga a quella dopo, quello che non cambia è il 2. Quindi questo qui potrebbe essere commentato, tutto in maniera assolutamente impune, non va a cambiare assolutamente niente a livello di logica nel nostro circuito. Passiamo quindi all'esercizio 3. Andiamo a vedere l'esercizio 3, eh, con una piccola variazione che consente consiste nell'andare a mettere un count quindi un count ogni volta che viene eseguito questo ciclo quindi questa è una facile variazione e poi un'altra che consisterà nel visualizzare una procedura, quindi già una cosina un attimino più complessa ma che ci può essere molto comoda, più in futuro che non adesso ma introduciamola già subito benissimo, andiamo un attimo a vedere abbiamo oltre alle definizioni dei pin eh, sono state inserite dei tempi, ovvero long lamp pari a 1000 millisecondi, uno short lamp di 200 millisecondi, e poi una pausa tra un lampeggio e l'altro, forse questa si potrebbe anche aumentare a 500, e quindi lungo, corto, e infine una pausa finale di 2000 millisecondi quando eh, arriva in fondo al ciclo. E dobbiamo aspettare per farlo ripartire. Andiamo quindi a scrivere la prima parte per il lampeggio corto, eh, è abbastanza facile questo, Digital Write, si prende quindi il primo LED, pin LED 1, e gli si scrive un valore alto, eh, tramite il delay lo manteniamo quindi per un short L, quindi per un tempo breve. E poi andiamo a riscrivere digital write sempre sul pin LED 1, ovviamente lo riportiamo basso, quindi spento. E prima di eseguire diciamo il lampeggio lungo andremo a fare qui una pausa. Quindi pause. Ecco fatto. Quindi questo qui è il primo lampeggio corto. Formattiamolo un po' meglio. Ok. E così. Okay. e qui così ok e quindi primo lampeggio corto andiamo adesso a fare un lampeggio lungo e poi di nuovo un lampeggio corto quindi ok lampeggio corto e un altro quindi questo sarà lungo e l'unica cosa che deve cambiare è questa long lamp e infine delay e ci si mette final stop ok eh, simuliamolo e vediamo che funzioni tutto come deve essere eh, non... Vediamo un po'. Short L, pause, error. Beh, questo è semplice perché ci siamo semplicemente dimenticati il punto e virgola. Classico errore di distrazione. Avviamo la simulazione. Eccoci qua. Ricontrolliamo. Corto, lungo, corto e via benissimo per inserire il contatore come abbiamo già visto anche prima int count punto e virgola inoltre qui in setup abbiamo già inizializzato serial begin non ci resta che fare un serial.print ln e andare a stampare count questa cosa qui diciamo che però non, non conta e bisogna inserire prima di tutto qui un incremento del count. Quindi count uguale count più 1, punto e virgola. In realtà questo count uguale count più 1 può essere anche dato in un altro modo. Del tutto equivalente, però un pochino più compatto, count più più, punto e virgola. Questo qui vuol dire incrementa la variabile di count di 1. E poi la, la andiamo a stampare. Vediamo un po' adesso sul monitor seriale che cosa ci dice. Ok. 1, 2, E tutte le volte che ciclerà, andrà a contare i cicli in questo modo. Quindi questa parte qui è fatta. E sarebbe adesso carino però introdurre un nuovo concetto. Ovvero il concetto di eh, funzione barra procedura procedura in questo caso qui è un void cioè ovvero vogliamo prendere questo lampeggio corto e in qualche modo scriverlo da un'altra parte e poi reimpiegarlo nel, nel ciclo vediamo un po' io prendo questo, quindi lo copio mi metto proprio fuori dal void setup e dal void loop quindi scrivo una nuova cosa scrivo void e metto lamp corto scrivo le due parentesi tonde ctrl alt shift e metto le graffe e scrivo tra le graffe questa procedura che è quella che ho copiato quindi metto il pin led metto lo short ecco fatto io a questo punto qui posso andare a a definire anche un altro void invece che lamp corto lo definirò lamp lungo e qui semplicemente ci metterò long L e per essere ancora più compatti andrò qui a usare questi ovvero lamp corto punto e virgola lamp lungo sempre le parentesi tondo e lamp corto aperta chiusa punto e virgola a questo punto qui posso andare a cancellare tutto questo e ci lascia in fondo solamente il final stop vediamo un po quindi che verifichiamo che funzioni Abbiamo usato semplicemente una, una notazione più compatta. Ci sono dimenticati una P. Ok. Ecco qua. Quindi abbiamo scritto in questo modo una piccola procedura in maniera compatta che possa essere riutilizzata. Si potrebbe anche fare un, una variante in più, ovvero all'interno di questo possono essere inserite poi dentro le procedure delle, delle variabili per esempio qui sarebbe interessante eh, inserire per esempio ehm, un qualcosa di variabile tipo come per esempio potrebbe essere il, il pin eh, dell'ED qui chiaramente potrebbe essere modificato già da qua altra cosa che per esempio potrebbe essere messa come variabile eh, all'interno di questa cosa qui potrebbe essere la Pausa finale, per esempio. Questo potrebbe essere un'idea. Oppure anche direttamente lo stesso, lo stesso tempo in cui rimane acceso. Quindi potremmo fare una nuova procedura, per esempio void lamp e inserire qui dentro una variabile int tempo on. A questo punto qui, quindi con una sola variabile, con una sola procedura, qui mettiamo tempo on ok e quindi che cosa succede in questo modo qui? io qui ho definito una nuova procedura all'interno del quale devo dare anche il tempo in cui sta acceso allora a questo punto qui ci basterà andare a modificare il e fare lamp lamp e lamp e andiamo a mettere il tempo quindi di on quindi long l e short l short l long l short l e vediamo che non cambia assolutamente niente in questo modo qui abbiamo definito una sola funzione dove rimane come variabile il tempo e andando a farla variare eh, dentro, dentro l'immissione all'interno di void lo facciamo ciclare in questo modo <coughs> la soluzione dell'esercizio 4 andremo a definire un time lamp 1 che quindi è per far lampeggiare il LED con lamp 200 e time lamp 2 che sarà quindi la seconda parte e andiamo quindi per esempio a fare seguendo un po' anche quello che abbiamo fatto nell'esercizio 3 nel caso vi consiglio di vederlo, facciamo una procedura void eh, lamp 1 chiamiamolo e mettiamo che è uh, digital write su che cosa? sul pin led 1 lo portiamo alto o uno, che dir si voglia la stessa cosa poi che cosa facciamo? Uh, aspettiamo quindi lo lasciamo acceso per eh, timelamp 1 poi lo spiangiamo, pin led 1 lo facciamo a low. e aspettiamo nuovamente delay timelamp 1 quindi io tutte le volte che scriverò adesso lamp 1 otterrò un lampeggio con questa, con questa cadenza. Facciamo anche un'altra procedura che la chiamiamo lamp 2. E solamente che qui chiaramente il tempo cambia, mettiamo time lamp 2 e time lamp 2. Adesso la cosa importante da capire è che se io adesso andassi a fare la simulazione lui non farebbe assolutamente niente, a parte che qui ovviamente devono essere messe le parentesi graffe. Parentesi graffe, punti e virgole, questi sempre fondamentali. Uguale di qua, parentesi graffa, e punti e virgole. Punti e virgola, punti e virgola, parentesi graffa. Ok adesso non succederebbe assolutamente niente perché noi non abbiamo detto né nel void setup né nel void loop che cosa andare a fare andiamo a dare invece nel void loop quello che possiamo fare subito ovvero lamp2 se noi andiamo ad eseguire lamp2 aperta e chiusa tonda avviamo ok ecco qua che lui inizia a lampeggiare chiaramente però lui ci chiede di fare anche eh, lampeggiare due volte Uh, il led, 2 o 3 cambia poco io qui adesso farò lamp 1 e lo scriverò tante volte quanto voglio farlo lampeggiare tipo così sarebbe tre volte lasciamolo con due perché questo che cosa fa quindi? entra dentro il void setup fa tutte le sue belle cose poi fa lampeggio 1, lampeggio 1 quindi in pratica esegue due volte questo listato di comandi ma che cosa fa? vai nel, nel secondo void loop e legge lamp 2 all'infinito quindi lui che cosa fa? entrerà qui dentro e andrà all'infinito a fare questo, questo secondo pezzettino qui di codice eccolo qua e ora va lento. si potrebbe anche fare per esempio che fa un lampeggio lungo e un lampeggio veloce e si, cambiere, si potrebbe cambiare il codice veramente in una velocità veramente impressionante e poi fa uno lungo uno corto corto lungo, corto lungo, corto lungo e così via ok quindi questo è l'esercizio 4 risolto con le procedure ovviamente poteva anche essere risolto senza procedure andando a fare diciamo in maniera un pochino più macchinosa eh, due lampeggi qui sul pin setup che sarebbero sare Sarebbero stati in questo modo. Cioè facciamo la prima scritta, facciamo la seconda scritta e questo sostanzialmente corrisponde ai due lampeggi corti. Un po' ingombrante, no? Come scrittura. E poi abbiamo tutto quello che è il secondo lampeggio, quindi CTRL-C e qui facciamo qui dentro CTRL-V. A questo punto qui si può eliminare anche tutto quello che noi avevamo messo. Però insomma è un po' pesante come scrittura. Non è... è un po' pesante. Ha questo difetto qui. Ok, torniamo a. Al... rimettiamolo a posto. Eccoci qua. Nel modo diciamo che ci piace. Il modo intelligente di fare le cose. Ok. Passiamo quindi alla soluzione dell'esercizio 5. Ok, andiamo a vedere quindi l'esercizio numero 5. Come prima cosa andiamo un attimo a testare il funzionamento di questo piccolo interruttore. Abbiamo già tutti i serial begin. E andiamo quindi a fare serial.println. Di che cosa? Stampiamo il valore che facciamo digital read del pin button 1. E vediamo un po' che cosa viene fuori sempre attenzione alle parentesi, ai punti e virgola ok a questo punto qui, questo è il monitor seriale lo abbiamo aperto 0 e 1 nel momento in cui lo vado a eh, switchare su on altra cosa eh, mettere un pochino di delay specie se ha un computer un pochino più vecchio Fa comodo perché a volte veramente si, si ritarda troppo, si fa fare troppa, troppa potenza di calcolo usata al nostro computer perché lui lo esegue al massimo della velocità possibile e consuma un sacco di risorse. Benissimo, invece andiamo a vedere adesso come dare davvero il nostro, fare davvero il nostro codice. Definiamo due variabili di tipo bool, quindi che possono assumere valori 0 e 1 e basta, o 1 o 0. Quindi, stato 1 separati da una virgola, metto stato 2, quindi lui inizializza due variabili a 0 stato 1 e stato 2 valgono 0 in questo momento qui eh, lo si può verificare facilmente anche da qui basta mettere stato 1 quindi lui va ad avviare la simulazione e adesso stamperà sempre a raffica 0 eh, così come stato 2 e adesso potremo mettere però due cose, ovvero stato 1 è uguale a Uh, digital read di pin boot 1 e uh, allo stesso modo mettere anche stato 2 come la lettura di pin boot 2 ok andiamo quindi a fare il serial print a questo punto qui di stato 1 e vediamo come lui sia a 0, nel momento in cui lo vado a spostare, eh, attenzione, stato 1, digital read -butt, pin pinbat 1, stato 2, pin pinbat 2, ok, e serial print, ok. Adesso dovrebbe andare. Quindi 1 e 0, 1 e 0, perfetto. Allora, una terza cosa sarebbe tipo di vedere un po' come combinare insieme stato 1 e stato 2 per farli funzionare. Beh, un primo pensiero potrebbe essere questo. Stato 1 meno stato 2. Avviamo la simulazione. 0. Effettivamente quando accendo lui va a 1. Se li accendo entrambi torna a 0 il valore. Se però lascia acceso il terzo va a meno 1 quindi una cosa che però potrebbe essere fattibile è fare come serial.println mettere un valore assoluto di stato 1 meno stato 2 a questo punto qui otteniamo 1 1 e se entrambi i premuti 0 quindi non ci resta che andare a fare <coughs> digital write dove sul pin led ma ah, usiamo il pin led 2 e che cosa ci andiamo a stampare sul pin led 2? questa funzione qui dove abs è valore su delay 50 eccolo qua spento però così è acceso così è spento se a questo è acceso, ecco fatto. Quindi abbiamo realizzato la nostra funzione. Si sarebbe potuto fare anche in un altro modo? Sì, vediamo qua aggiungo una terza variabile out sempre in bool. E out adesso è uguale a stato 1 meno stato 2, e qua a questo punto qui metto out la riflessione potrebbe essere questa però scusami se io adesso faccio eh, stato 1 meno stato 2 se questi qui due io lascio solamente il secondo accesso come abbiamo fatto prima dovrebbe venire meno 1 e eh, il problema è uno: che 0 meno 1 in logica booleana quindi dove i due valori assunti sono 0 e 1 0 meno 1 fa 1 e questo è il problema e quindi, vediamolo brevemente, facilmente su Paint, logica booleana, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e così via, e anche di qua 0, 1, 0, 1 e così via. Quindi sostanzialmente se io vado sullo stato, eh, sono sullo stato 0 e applico un più 1, vado a 1 e se applico da 0 un meno 1, tac, ritorna a 1. Questo perché contiamo in sistema binario. Quindi se 0 meno 1 in sistema binario non può fare meno 1, perché gli unici numeri disponibili sono 0 e meno 1, e quindi ritorna a 1. È sempre il contrario del valore assunto prima. Quindi questo out stato 1 meno stato 2 assume o il valore 0 o il valore 1, e lo andiamo a scrivere in questo modo qui serve. Mettiamo come controllo anche un serial print ln, andiamo a mettere out per verificare che appunto faccia sempre o 0 o 1 questo badate bene solo perché io qui ho dichiarato out come bool, se l'avessi dichiarata come int, mh, non avrebbe più funzionato vediamo un po' quindi 0, 1 1 se le premo tutte e due 0. Se io invece per esempio allora avessi dichiarato out qui come int, vediamo un po' che cosa sarebbe successo. Se io la dichiaro come int vediamo un po' qua eh, out è stato 1 meno stato 2, quindi tac, 1 perfetto, e infatti si accende tac, torna a 0 come era logico aspettarsi se faccio questo va a meno Ora, il fatto che si accenda lo stesso, anche se è a meno uno, è perché lui, quando va eh, a fare il digital write, ammette solamente due valori. Cioè, ovvero, se voi su out qui mettete 0, lui sta spento. Ma in realtà, qualsiasi altro valore che non sia 0 lo fa essere acceso. Noi convenzionalmente usiamo 1, ma qualsiasi valore lui legga poi, a livello di compilazione, lì dentro, ce lo farà andare in acceso a meno che appunto non sia esattamente zero esattamente zero spento qualsiasi altro valore acceso esercizio 6 eh, accendere il led per due secondi e poi partire con un lampeggio da 20 millisecondi che ogni ciclo aumenta di 10 millisecondi quindi andiamo a fare hashtag define time on che è quello iniziale e quindi sarà 2000 millisecondi e poi mettiamo una pausa appena il time on prima di partire con il lampeggio, ci mettiamo 500 millisecondi. Chiaramente MS non serve, già interno. Ok, quindi void setup per fare la prima parte e quindi scriviamo. Uh, digital <coughs> write sul uh, pin led 1 e ci scriviamo uh, time on anzi no, pin led 1, virgola, AIG. e di poi adesso delay time on poi adesso digital write di nuovo, che sarà il comando che lo va a far spengere, pin LED 1 e mettiamo low. Ok, adesso delay, <coughs> pausa e adesso andremo nel ciclo di loop dove parte proprio veramente la, la sequenza, la sequenza di lampeggio e come potremmo metterla questa sequenza di lampeggio digital write su cosa pin led 1 ay quindi lo accendiamo per quanto lo facciamo stare acceso per un tempo un tempo che dovrà incrementare quindi è un tempo variabile int quindi la definiamo come variabile di int e la chiamiamo intrill. Boh, brill, che inizialmente dovrebbe essere uguale a 20. Quindi la inizializziamo a differenza di prima. Invece che con il valore di 0, già con un valore diverso, ovvero uguale a 20. Quindi il delay lo chiamiamo brill, poi dovremo andare a spingere il pin LED 1, quindi ecco qua che sta spento, per poi riavere un'altra pausa uguale a brill e poi fare che cosa? Andare ad aumentare il ritardo, quindi brill è uguale a brill più 10. A ogni ciclo il lampeggio aumenta di 10 millisecondi una cosa, eh, partire con lampeggio 20 vuol dire che in realtà in coerenza con la prima slide che abbiamo fatto deve durare la metà di questo brill, quindi diciamo che brill qui dovrebbe essere il doppio di quanto richiesto qui. Quindi 40 scusate, la metà, 10. Quindi 10 vuol dire che parte qui che sta acceso di 10 e poi sta spento 10, quindi ha un lampeggio 20, e poi deve aumentare a ogni ciclo eh, di 10 millisecondi, quindi in questo caso qui sarebbe brill più 5, fino a definitare infinitamente lungo, e quindi questa è la condizione finale. Quindi basta mettere adesso qualche punto e virgola, andare a pigiare play, e vediamo un po' che cosa succede. E... Uh, was not declared in this scope eh, c'è un digital write tutto minuscolo eccolo qua eccolo qua il problema attenzione alla sintassi che non perdona davvero ok ancora uh, qui l'ultimo punto è virgola prego Ale Ok, quindi il primo, lampeggio lungo, poi comincia a fare lampeggi sempre più, lunghi, sempre più lunghi, sempre più lunghi, sempre più lunghi, sempre più lunghi, sempre più lunghi, sempre più lunghi. Quindi lui mano a mano che va avanti comincia a fare lampeggi, ora più piano, mano a mano che andrà avanti lui andrà a lampeggiare sempre più lentamente. E abbiamo raggiunto lo scopo del nostro sketch quindi andiamo a fare l'ultimo esercizio, ovvero l'esercizio 7 soluzione dell'esercizio 7 quindi si tratta di mettere i pulsanti in logica AND e poi li proveremo anche in logica OR perché? andiamo a vedere l'Arduino Reference qui abbiamo tutto il nostro Language Reference in inglese perché è fatto meglio boolean operators come spiegato nella videoconsegna abbiamo questo che è la negazione come abbiamo già visto e poi abbiamo anche altre due cose logical and e poi logical or vediamo un po' di cosa si tratta e come usarvi quindi banalmente beh, vediamo un attimo anche qua ok, logical and results in true quindi 1, se entrambi gli operandi sono true quindi Qui ve lo metto all'interno di, un, di uno statement if e vediamo che cosa comporterà. Nel momento non, non ci interessa saperlo all'interno di if, ma andiamola a usare proprio per fare uno stato. Allora, cominciamo. bool e facciamo stato1, stato2. A questo punto qui andiamo all'interno di void loop ad aggiornarle con stato 1 è uguale a digital read di che cosa? del pin button 1 e poi andiamo anche a mettere la seconda ovvero stato 2 è uguale al digital read del pin button numero 2 ecco qua Detto questo vanno combinate assieme. Vediamo un po' stato 3, anzi chiamiamolo out, è uguale a stato 1 and stato 2. Chiaramente qui mettiamo anche la variabile out. Vediamo un po' di fare due cose, quindi serial.println, per stamparlo a schermo, di che cosa? out e poi facciamo anche digital write su che pin sul pin led per esempio l'1 e che cosa ci stampiamo ci stampiamo proprio out vediamo un po ok avviamo la simulazione oh benissimo, abbiamo qui un errore in function void loop expected punto e virgola before serial quindi il punto e virgola mancante è questo ok quindi logical end avvio questo non va ne avvio due insieme funziona e vediamo anche di conseguenza il motore seriale ne avvio solo uno non funziona non avvio nessuno non funziona solo se entrambi sono messi si può anche pensare di fare invece che l'end l'or quindi funzione or quindi solo se uno dei due è premuto in questo modo se io accendo questo sta acceso se io accendo questo sta acceso se io le accendo insieme sta effettivamente acceso come la funzione o ci, ci impone e lo sketch anche il numero 7 è risolto